Che cos'è una costellazione familiare circolare? Dunque è un modo per non interrompere la costellazione nel senso che quando finisce un protagonista ok è il turno di un altro ma magari se sento che c'è continuità per cui chi sta facendo in quel momento da rappresentante diventa lui protagonista perché gli sono agganciate memorie, ricordi, allora non interrompo, vado avanti e questo è un modo per vedere fin dove ci porta il campo e quindi è un modo di lavorare molto interessante che avviene di solito con gruppi numerosi.